Mezzogiorno mezzogiorno del 10 maggio, domenica, di Bici in Città. Sarebbe stata la 34esima edizione di Bici in Città, ma possiamo dire è la 34esima edizione perché la WISP nazionale, insieme a tanti ospiti e collegamenti dalle città, ha organizzato questa diretta, una diretta virtuale, un po' come abbiamo fatto per Vivi Città, ma proviamo a mettere il naso fuori di casa, i lucchetti, da parchi e ville sono saltati ieri e in qualche modo i cittadini sono tornati a frequentare con pagatezza ma anche con ottimismo parchi ville strade e la bicicletta con una certa sobrietà l'attenzione alle normative questo è quello che chiede la WISP, è, è diventata un po', sta diventando in queste ore il simbolo di una rinascita. Allora, eh, Elena Fiorani, buongiorno. Buongiorno Ivano, buongiorno a tutti. Iniziamo questa serie di collegamenti con eh, i ringraziamenti, intanto eh, la nostra regista Francesca Spanò sta mettendo eh, a punto eh, tutto ciò che ci servirà per questa ora di diretta che stiamo per cominciare e la cominciamo con una, dedica, eh, con una dedica spontanea che ci viene dal cuore a Silvia Romano. Queste ore sono state caratterizzate da questa importante notizia. Silvia Romano, 24 anni, libera dopo 18 mesi di prigionia, ma... Ci torneremo su questo argomento perché tra i collegamenti è previsto anche un collegamento con eh, Milano e, e con Stefano Pucci, la Lombardia, da, eh, da, eh, con tutti gli aggiornamenti del caso. Allora Elena Fiorani a te per l'inizio di questa eh, lunga, eh, lunga diretta ma eh, riteniamo eh, anche che possa essere un momento interessante per una sorta di giro d'Italia su due ruote. A te Elena Fiorani. Ivano, Grazie, infatti è proprio questa l'intenzione di questa nostra mattinata eh, che abbiamo voluto organizzare appunto per condividere questa giornata anche se non possiamo essere insieme nelle città, nelle tantissime città eh, che ogni anno vivono questa giornata insieme a noi, la giornata appunto della, della pedalata, della bicicletta, della bicicletta tutti insieme, in famiglia con bambini, amici, eh, vicin città è proprio una manifestazione eh, di gruppo ispirata alla, al gusto della pedalata per, per piacere, per passeggiare, quindi non, non ci sono gare, non ci sono classifiche, è solo una, una mattinata trascorsa insieme all'insegna appunto delle due ruote. Ehm, è proprio il tipo di, di, di sport per tutti e di, eh, di movimento che l'UISP diciamo, promuove e che valorizza ogni, in ogni sua manifestazione. Quindi non potendola fare tutti insieme in città, perché ora singolarmente ognuno di noi ha ripreso un pochino in mano la sua bicicletta e può eh, rilanciarsi su, sulle strade e nei parchi, però non possiamo fare la biciclettata tutti insieme, allora abbiamo pensato a questa soluzione alternativa diciamo, per uh, questo strano 2020 che ci costringe a vivere un po' così le nostre manifestazioni nazionali. E vogliamo ovviamente raccontare la realtà del nostro paese dal nord al sud che è sempre coinvolta interamente nelle nostre iniziative e quindi anche in questo caso facciamo qualcosa del genere Il primo, la nostra prima sessione prevede infatti due, due aspetti del nostro paese dal nord più estremo al sud più estremo quindi avremo con noi un collegamento dalla Sicilia, da Messina Santino Canavò che sta uh, ultimando il collegamento, aspettiamo che sia pronto anche con l'audio e dall'altro lato avremo invece un video, quindi non un collegamento in diretta, ma un video realizzato ad Aosta che ci racconta un po' uh, come sarebbe stata vicinità uh, ad Aosta, quale percorso avremmo avrebbero seguito i partecipanti quindi lo mandiamo, nel frattempo vediamo questo poi così lo commentiamo anche insieme a Santino e ringraziamo ovviamente Massimo Verduci presidente del comitato dell'UISP che l'ha realizzato e se Francesca Spano è pronta possiamo intanto vederlo Ciao a tutti amici oggi è una vicinità slow, eh, virtuale e diversa eh, noi da Osta partiremo da Piazza io utilizzerò la ciclabile per arrivare fin lì e mostreremo quanto è utile questa infrastruttura per collegare la città di Aosta con i paesi vicini. Ringraziamo la Busta Nazionale per questa occasione, perché comunque è un modo per stare insieme. Vi ringrazio, Forza. un saluto. Sì. Okay. l'occasione per fare un ultimo ripasso sulle regole di conduzione della bicicletta in spazi condivisi, che sia pista ciclabile o che sia sede stradale ordinaria. Ovviamente il distanziamento in questa fase, la mascherina. è importante assicurarsi di avere anche un campanello funzionante, una luce, perché se si entra in galleria è obbligatorio accenderla. Fare attenzione alla segnaletica sia quella a terra sia quella verticale i scilauti di indicazione su strettoie passaggi curve rinforziamo qualche compagno l'obbligo della mascherina non vige però è sempre prudente averlo perché in questa maniera limitiamo la possibilità di contagio e di diffusione perché in bicicletta si può arrivare a essere contagiosi fino anche a 20 metri. Ecco qui come dice una curva, la relativa segnaletica, la strettoia, un classico specchio convesso. Come vedete qui siamo in pieno giorno, cambio di luce intensa con un passaggio in ombra, è molto utile avere il, un abbigliamento adatto, non scuro, e eh, una luce da e un campanello per, per farsi sentire. Oggi siamo con il sindaco Cento Ziaosta per l'inaugurazione della prima bici in città virtuale. Grazie a voi, mi sembra come sempre un'ottima iniziativa. Quest'anno purtroppo non possiamo farla in maniera reale, ma possiamo comunque mantenere vivo lo spirito di vicincità facendola comunque virtuale. E ancora grazie a, tutti, a tutta la WISP che organizza tutti gli anni e speriamo che il prossimo anno ci si possa ritrovare con i discorsi a percorrere fisicamente le vie della città, magari anche con un pezzo di cibo. Anche quest'anno siamo riusciti comunque a organizzare una vicincità un po' diversa. grazie alla UISP che ci ha dato questa opportunità alla prossima, al 2021 e ottobre, se, se riusciamo a fare gli bimici, se ne confiamo. Grazie Eccoci tornati in collegamento dopo il video di Aosta ringraziamo appunto Massimo Verduci e il sindaco Fuglio Centos che ha voluto partecipare a questo, a questo video per salutarci ed ecco in collegamento con noi da Messina Santino Cannavò, mi senti Santino? Sì, benissimo, ciao buongiorno Buongiorno, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Allora, bici in città è sicuramente simbolo di mobilità sostenibile e di partecipazione delle persone. Cosa possiamo dire su questo? Ma guarda, bici in città è sicuramente quello che dicevi, è sostenibilità innanzitutto e poi socializzazione. Questo è un anno particolare, è un anno particolare perché io guardo in questo momento mi trovo su una, proprio su una di quelle strade da dove sarebbe passato l'anno scorso è passato, per gli anni precedenti è passata bicicletta. Non c'è nessuna persona, qualcuno solo così in bicicletta. Oggi, tra l'altro, non è una bellissima giornata però continuano a passare le macchine, nonostante tutto c'è questo ritorno a quello che potrei definire la paralisi del traffico, anzi è un momento particolare, questa bicicletta coglie proprio il momento giusto, anzi mi augurerei che questa bicicletta possa segnare l'inizio del post carbon, proprio perché la situazione, come sapete benissimo, con questo ritorno, con questa fase 2, quindi questo ritornare, Dopo il Covid sta determinando di nuovo un aumento dell'uso dell dell'auto privata e quindi purtroppo possiamo immaginare che tutto ciò che precedentemente era un danno oggi possa addirittura moltiplicarsi, quindi Bici in città la coglie. E quindi speriamo, noi quello che faremo anche oggi è proprio ragionare di eh, mobilità alternativa, di possibilità alternativa all'automobile per evitare che le nostre città si congestionino subito. Ma guarda, ti do qualche dato perché forse è importante. Allora, calcola che nel periodo in cui col, per il Covid eravamo... anche abbiamo altri collegamenti. Sono velocissimo. C'è stata una riduzione dell'emissione del 35%. Pensa solo a marzo il meno 17% di anidride carbonica, quindi circa 5 milioni di tonnellate di CO2 che si sono fermate. Le previsioni per aprile si parla del meno 70% di emissioni. Allora, se tutto questo vuol dire una migliore qualità dell'aria, una migliore qualità della salute delle persone, che insomma noi parliamo tutti dell'effetto Covid e della morte da Covid. L'anno scorso l'Agenzia europea per l'ambiente ha detto che sono morte più di 400.000 persone per inquinamento atmosferico. Allora, è una svolta, qui bisogna fare una bellissima svolta delle politiche della mobilità. La bicicletta, questo mezzo meccanico semplice, leggero. Eh, può essere veramente la, la, la, la, lo strumento necessario per migliorare, ma ci vogliono delle scelte decisive. Cominciamo ad esempio a non mettere più i pedoni dentro le piste ciclabili, ma cominciamo a creare delle direttrici dentro le città, dove, dove prima si passava con le macchine, sull'asfalto, si possa camminare in, in bici. Calcolate, il tema del trasporto pubblico oggi è diventato macroscopico, già non ce la faceva prima, Penso a tutto il tema dei pendolari. Immaginati ora con una riduzione degli spazi e non un incremento delle corse, automaticamente ci sarà una congestione paurosa. È arrivato il momento di avere delle scelte coraggiose. Bicicletta è un segnale, anche così, fatta in questa maniera, come lo stiamo facendo, ci richiama a questi concetti. Quindi, maggiori incentivi economici. Ottimo il bonus sulla bicicletta. E un... In, nella Regno Unito c'è stato un aumento del 200% delle vendite, quindi ecco, questi sono dei segnali importantissimi, bike sharing e poi un'altra cosa, l'adozione del chilometro 10. Ok Santino ti ringrazio per le tue se segnalazioni, ne parleremo sicuramente andando avanti in questa diretta, grazie per il collegamento e buona giornata anche a te. Grazie a voi e forza Bicicitta. Grazie Santino, ciao. Ciao, ciao. Noi continuiamo intanto con i nostri collegamenti, con il nostro giro d'Italia appunto delle città di, uh, di bici in città e passiamo ora, torniamo dalla Sicilia, torniamo al nord, andiamo in Lombardia con Stefano Pucci, presidente dell'UISP Lombardia e responsabile delle politiche per la salute e l'inclusione dell'UISP che vedo già in collegamento. Ciao Stefano, mi senti? Ciao, sì, ti sento. Voi mi sentite? Sì, perfettamente, benvenuto, grazie. E in collegamento? Poi dovrebbe esserci anche Alessandro Scali, presidente del Luis Pampoli Valdezza, che sta ultimando le operazioni di collegamento. Intanto passo la parola a Stefano, che sicuramente può con noi una bella notizia che abbiamo ricevuto proprio ieri. Sì, grazie. Sì, Lasciatemi aprire ovviamente con questo saluto a Silvia, che tra un paio d'ore tornerà a casa, quindi la aspettiamo. Eh, ovviamente è una notizia che ci ha fatto molto felici e noi in questi, questo anno e mezzo, lunghissimo anno e mezzo di prigionia, abbiamo sempre cercato di dare il nostro piccolo contributo per tenere alta l'attenzione su questa vicenda e il ritorno a casa di Silvia, una nostra operatrice sportiva che con tanta passione eh, collabora con una delle nostre associazioni più importanti del territorio milanese, eh, rappresenta in questo momento credo davvero uno squarcio di luce in un, in un periodo molto buio per Milano e per la Lombardia quindi siamo molto felici, bentornata Silvia, ti aspettiamo Grazie Stefano, allora, nel frattempo si è collegato anche Alessandro Scali che è da Empoli che salutiamo Ciao, Ciao a tutti Benvenuto. Allora, prima di passare ad Empoli, chiedo ovviamente a te qualche commento relativo alla questione eh, bicicletta, movimento, movimento, movimento, insomma, il pensiero, il benessere. Cosa possiamo dire? Mi sento? Ma eh, mi senti? Si sente? Sì, sì, vai Stefano tranquillo. Okay. Poi... Sì, scusami. Allora, no, io, niente, io farei questa considerazione. Almeno eh, da quello che sto vedendo anche qua a Milano, da quello che stiamo un po' sentendo su tutti i territori italiani, soprattutto per, nelle grandi città. Ecco, credo che questo processo di eh, riqualificazione, di ridisegnazione delle città, di, di, del modo di vivere le città. Eh, subisca, subirà un'accelerazione dovuta a questa, a questa pandemia, nel senso di eh, cercare una vita un po' meno frenetica, un po' più di quartiere ed è chiaro che questo processo di rinnovamento, diciamo così, anche delle città e della mobilità passa attraverso un elemento importante rappresentato dalle società sportive, dai centri sportivi. Che possono certamente aiutare le istituzioni in un percorso di ripresa di coscienza culturale da parte delle persone nella riscoperta dell'utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto di movimento più dolce e più sostenibile e quindi credo che noi abbiamo davanti un'occasione importante per avviare e intensificare ancora più di prima il nostro lavoro sulla sensibilizzazione dei cittadini all'utilizzo della bicicletta, ovviamente in una stretta sinergia con le istituzioni che insieme a noi dovremo, dovranno creare il contesto più adeguato all'interno del quale questa mobilità dolce possa essere incentivata, quindi potenziando i servizi di prossimità e, e tenendo conto che l'associazionismo sportivo può svolgere un ruolo fondamentale in questo senso. Ecco, ieri eh, dopo tre mesi mi sono preso un'oretta di tempo e eh, sono uscito a fare un giro in bicicletta e eh, devo dire che ho riscoperto eh, un po' di sensazioni meravigliose dell'andare in bici che in una città frenetica come, come Milano eh, rischiano di essere dimenticate. Ecco, credo che proprio sia questo il lavoro che oggi dobbiamo, dobbiamo riprendere, ancora con più intensità di prima, per aiutare i cittadini a riscoprire le emozioni, la bellezza di usare la bicicletta, affinché ViviCittà non sia solo un giorno all'anno, ma che ogni giorno sia un ViviCittà, per tutti noi quindi la prospettiva ci incoraggia ad andare in questa direzione e credo che la bicicletta rappresenti un punto di ripartenza anche per la vita in città. Beh, giusto, um, Stefano grazie per aver uh, segnalato questo aspetto infatti in città porta le persone le biciclette nelle nostre città per esempio ad Empoli vediamo Alessandro Scari che la metto proprio da all'aperto come si la questa bicicletta? Io vi, vi annuncio, vi sto sentendo abbastanza male. Eh. Noi ti sentiamo bene. Ecco, ecco sento, sento un pochino a tratti. Intanto buongiorno a tutti, bentrovati. Io mi trovo qua su quella che avrebbe su quello che sarebbe dovuto essere un pezzo del percorso di Bici in città di quest'anno. Magari non so se lo vedete, vedete me, ma vedete il retro da dove da dove sto arrivando, che tra l'altro è un pezzo della pista ciclabile che dovrebbe correre tutto lungo l'asse dell'Arno, dalla sorgente fino alla foce, finanziata da, dalla regione toscana. Questo è uno dei pezzi che è stato, che è stato fatto, per, a dimostrazione che la regione toscana è una di quelle che sull'investimento nella viabilità leggera, e la viabilità ciclabile, i suoi, quindi, suoi investimenti anche in prospettiva futura l'ha fatta, così come i cammini e via dicendo. Il territorio dell'Empolese Valdelsa è da, storicamente contraddistinto da un uso abbastanza sistematico eh, della bicicletta, anche perché si presta abbastanza facilmente. È un territorio sostanzialmente pianeggiante, con poche colline, con qualche salita impegnativa, ma generalmente sono salite eh, assolutamente abbordabili, le città sono città piccole, tutte più o meno ad aduse a un facile utilizzo del, della bicicletta, per cui da questo punto di vista, eh, anche non a caso, anche per questo, Empoli è stata una delle prime città che ha aderito a Bici in dagli da anni della sua della sua Costituzione, insomma, ormai sono passati tanti anni, io ancora non facevo parte neanche di questo meraviglioso mondo, mondo del LUISP, sono arrivato, sono arrivato un po' dopo. Bene, grazie del, del tuo contributo, di averci raccontato questo spaccato del, del territorio, ringrazio entrambi i nostri ospiti, quindi Stefano Cucci da Milano e Alessandro Stali da Enrico che poi ringrazio e vi saluto. Ciao a tutti. Ciao, grazie ancora. Ciao. Ciao. E proseguiamo quindi nel frattempo con i nostri prossimi ospiti. In particolare per prossimo, la prossima sessione, il cioè prossimo blocco abbiamo un nostro in diretta e avremo un altro video che ci racconterà un'altra faccia di vicin eh, città, un altro aspetto che contraddistingue da fronte tutte le iniziative del WISP, eh, perché Vicin Città è anche solidarietà, è anche tutela e promozione dei. Avremo in collegamento eh, da Roma o contorni eh, Massimo Tossini, responsabile delle manifestazioni nazionali WISP, che eh, diciamo, ci racconterà un po' il, il senso, la storia di Bicincittana eh, negli anni, diciamo, cosa ha significato per l'UISP eh, questa manifestazione. Poi andremo a Bologna con un video che ci racconta un progetto molto particolare e molto interessante. Vediamo se Massimo intanto ci sente. Sì, sì, vi sento, mi sentite? Massimo, ti sentiamo, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, anche tu sei in giro, sei in giro con, con la bicicletta, che cosa stai facendo e cosa significa Bici in Città nella storia del WISP? Ma, eh, sì, sono in giro con la bicicletta, adesso sono fermo per, eh, per riuscire a collegarmi meglio. Bici in Città segna un momento importantissimo nella storia della WISP, dell'UISP eh, tre anni prima era iniziato Vivi Città eh, nell'86 partì anche diciamo, in Città diciamo un po le, le, le istanze erano le stesse di appropriarsi dei centri delle città eh, Vivi Città attraverso una gara pure competitiva Vici in Città attraverso anche se nella primissima edizione ebbe anche una fase diciamo agonistica c'era cioè il chilometro da fermo eh, poi per, con un'iniziativa dedicata alle famiglie, insomma, per cui eh, il target era quello, anche lì iniziamo diciamo, con eh, poche città nei primi anni, poi ci fu una sorta di eh, esplosione diciamo, durante il periodo eh, in cui vicincità venne organizzata insieme all'ISM e diciamo quelli, da, da quegli anni in poi la città è andata sempre crescendo fino ad arrivare stabilmente ad avere più di 100 comuni ogni anno siamo arrivati a 130, 120 con un impegno di circa 80 comitati WISP che avremmo voluto tutti oggi qui con noi ma poi non sarebbe stata più una semplice diretta Facebook ma una vera e propria maratona però idealmente sono tutti quanti qui con noi Infatti, infatti, questa è l'intenzione. Uno dei comitati WISP che lavora con la bicicletta e la intende appunto come inclusione e diritti è quello di Bologna che ha realizzato questo progetto che si chiama VIPICI, che coinvolge delle persone con disabilità. Ora ce lo illustreranno. E ringraziamo per il video, ovviamente, anche per il progetto, il presidente del WISP Bologna, Gino Santi, responsabile ciclismo del comitato WISP Franco Magli e Rossella Buttazzi, che è un'operatrice. Del, del comitato che vedremo anche nel video, se stanno al fronte, lo vediamo. Che cos'è BBC, Rossella? È un progetto pensato dalla Sport Fund in collaborazione con WISP, e finanziato dalla Fondazione Cariso. L'obiettivo del progetto è quello di far fare conoscere alla cittadinanza la possibilità di utilizzare la bici e anche se non tutte le persone sono in grado di guidare in autonomia. Bisogna che ci sia una persona che abbia comunque un minimo di etichetta, con lo silenzio del mezzo, ma non è necessario essere dei professionisti e la persona che ha che dietro. Mezzo, che può essere veramente facilitare tantissime fasce di popolazione che eh, per qualsiasi tipo di ragione non hanno autonomia tale da guidare in sicurezza da solo le biciclette. Ecco, abbiamo visto questa interessante esperienza, un modo originale per promuovere l'inclusione, che diciamo, inclusione, diritti, solidarietà sono comunque sempre tra le parole d'ordine delle manifestazioni nazionali del LUIS, giusto Massimo? Sì, sì, certamente, questa è stata sempre la nostra prerogativa, insomma, affiancare diciamo, all'iniziativa sportiva, eccetera, eccetera, anche altri, altri valori. E Bici in città, diciamo, anche da questo punto di vista si è distinta, Ricordava appunto il periodo eh, di alleanza con, eh, con l'Aism, ma anche i periodi successivi in cui localmente si sono seguiti tanti progetti locali che i nostri comitati hanno scelto nel, nel loro territorio. Grazie mille, Massimo. Grazie per questa ricognizione sulla storia di Vicin Città. Ti lasciamo la tua pedalata. Buona giornata. Grazie a voi. Buona giornata a tutti. Grazie. Allora, nel frattempo, noi passiamo, anzi, richiamo in causa Ivano Maiorella che riprende il collegamento con noi. Eccoci. Buongiorno. <ride> Buongiorno. Buongiorno Roberto Morassut, intanto in collegamento con noi. Eccoci qua. Grazie, grazie Elena Fiorani, eh, che ritorneremo ad ascoltare tra qualche minuto. Intanto benvenuto al, a Roberto Morassut, sottosegretario all'Ambiente. Buongiorno Morassut. Buongiorno Ivano, buongiorno a, buongiorno a tutti. Allora, la bici è sempre più simbolo di un futuro sostenibile, eco ecologico, una sorta di eh, utopia urbana. Eh, come, come valuta il governo eh, questa nuova fase anche alla luce eh, dei provvedimenti annunciati. Ecco, le chiediamo un, eh, un qualcosa in più rispetto a, a questo provvedimento annunciato che vedremo nel decreto di maggio sul bonus per l'acquisto di bici e monopattini. Sì, come forse ricorderete già con il cosiddetto decreto clima che poi è diventato legge. Eh, io intanto vi, vi parlo da una cicletta, ecco, faccio vedere molto rapidamente, questa mattina volevo andare in bicicletta, ma per una serie di problemi di lavoro mi sono limitato alla cicletta. E, già nel decreto clima, che è un provvedimento che poi è stato convertito in legge a dicembre, noi abbiamo previsto delle somme importanti circa 450 milioni di euro per i comuni, per l'acquisto di biciclette elettriche, monopattini e soprattutto per la realizzazione di piste ciclabili, oltre a tutta una serie di misure di incentivazione per la rottamazione degli autoveicoli, eh, non a norma, euro, e per l'acquisto del abbonamento per il trasporto pubblico. Nel prossimo decreto, come tu ricordavi Ivano, ci saranno altre risorse, che sono state già annunciate, che spingono nella direzione di un ampliamento dello spazio della mobilità urbana a due ruote ecologica, biciclette, biciclette elettriche, monopattini. Sono misure che naturalmente poi dovranno essere utilizzate dai comuni, sono risorse a disposizione dei comuni. E credo che questa sia una strada da percorrere e da ampliare, perché ormai viene incontro diciamo, non solo ad una domanda reale che c'è, ma anche di infrastrutturazione delle città, di costruzione di reti ciclopedonali più estese, eh, che possano costituire delle alternative all'uso del mezzo privato, non soltanto per il tempo libero, ma anche proprio per gli spostamenti di lavoro. Questa emergenza un po' ci ha indicato una strada che dobbiamo percorrere e già appunto com cominceremo con il decreto di aprile e poi, poiché in questi giorni il Parlamento ha approvato il documento per l'economia e la finanza, cioè il grande programma di investimenti per il prossimo bilancio di fine anno, il DEF del 2020, in quel DEP si possono trovare diciamo, dei capitoli che sono proprio dedicati al tema del Green New Deal, della sostenibilità, dell'economia circolare e quindi anche della mobilità sostenibile. Noi ecco, ecco, grazie Morassut, grazie. Fermiamoci un attimo perché eh, l'elenco di cose, e di impegni che eh, ci sono venuti dal governo e che adesso ci sono stati confermati appunto per bocca del sottosegretario all'ambiente, è davvero lungo e importante e, e per la Wisp è fonte di impegno. Nel frattempo si è collegato con noi Vincenzo Manco, presidente nazionale Wisp. Buongiorno Vincenzo. Buongiorno a voi, grazie Wisp. Saluto e ringrazio per la presenza del sottosegretario Roberto Morassut e tutti gli altri ospiti che seguiranno. E quindi grazie. Ecco anche, anche Vincenzo Manco in ciclette, quindi questo tandem. Associazionismo e, e istituzioni simbolicamente importante Manco, rispetto agli impegni che ha elencato il sottosegretario Morassù, ecco l'UISP che dice. Beh, intanto eh, ringrazio il sottosegretario eh, per, per l'aggiornamento che ci ha fatto rispetto alle misure che il governo ha preso in tema appunto di sostenibilità, di sostenibilità ambientale, di economia che si incrocia appunto con questo tema del Green New Deal da cui da tempo si parlava e ed è, sono, rappresentano delle risposte di fatto anche a quello che è il nostro ruolo come eh, associazione di promozione dello sport, dello sport sociale all'interno di un'idea un che possa finalmente aprirsi non solo nella, nella società ma soprattutto nel rapporto sussidiario con le istituzioni per migliorare tutti la qualità della vita delle, delle, dei paesi, delle nazioni, dell'Europa e del mondo. Questa è una pandemia mondiale. Prima di entrare dentro la pandemia mondiale, noi avevamo vissuto già dal 2018 in modo più pressante il movimento Free Days for Future, che aveva sensibilizzato fortemente l'intervento di tutti i paesi, di tutte le nazioni, e, e, come dire, no? per e intervenire sulla prevenzione del riscaldamento globale. Lo è stato detto, cioè, è, già, è stato già detto da altri interventi che mi hanno preceduto, dei nostri dirigenti, che ringrazio tutti, tutti i nostri comitati territoriali e regionali per quello che continuano e hanno continuato a fare e continueranno a fare anche dentro, dentro la pandemia e dentro ancora la nuova fase che si è aperta. Bene, eh, noi della WISP vogliamo esattamente fare questo, essere un soggetto, eh, un corpo intermedio della società civile che costantemente mette a disposizione le proprie competenze, il proprio capitale sociale, il proprio modo di vivere anche il rapporto con le istituzioni in modo, in modo proattivo per trovare soluzioni che migliorano la qualità della vita. La pandemia mondiale ha tenuto insieme crisi, ambientale e crisi appunto sanitaria. C'è bisogno di una risposta, di un riequilibrio economico che possa permettere un investimento in economia circolare, in economia sostenibile. Il vicinità è esattamente questo. La nostra storia è una storia che ha sempre fatto emergere le contraddizioni della qualità della vita. Lo diceva bene Stefano Pucci, che soprattutto all'interno di alcune città legittimamente hanno anche offerto benessere e sviluppo al nostro paese, non solo a quella città, benessere e sviluppo, ma oggi queste contraddizioni nel periodo del contagio di Covid-19 hanno fatto appunto eh, emergere, le hanno messe sul tavolo, come direbbe la politica, e la politica sta rispondendo. Quindi non soltanto il comparto eh, del, del, del Ministero dell'Ambiente con con quello che ci ha detto appunto il sottosegretario Morassut, anche rispetto a quello che è una parte, un pezzo di comparto relativo allo sport, <coughs> nello, nello specifico. Ecco, questo tenere insieme la promozione sportiva, questo capitale sociale, che vuole aprire una sfida insieme alle istituzioni, perché attraverso la pratica sportiva sostenibile, dolce, ci sia un coinvolgimento di tutte le fasce di età del Paese per spingere verso un nuovo modello di sviluppo. Questa è la sfida che oggi la WISP vuole portare avanti, lo ha sempre fatto. Oggi credo ci sia bisogno di una accelerazione da parte nostra e di un'accelerazione da parte delle istituzioni. Ecco perché anche Ecco Manco, ho... su, questa, eh, su, questa, eh, su questa domanda, fermiamoci un attimo e poi torniamo, perché penso sia opportuno sentire eh, proprio eh, il governo. Quindi... Eh, il sottosegretario all'ambiente Morassut eh, rispetto a questa sfida che la WISP lancia bici come utopia urbana, momento di relax ma anche utilizzo quotidiano e sport è una critica sociale, un'alternativa possibile eh, sottosegretario Morassut? Beh è una realtà che va costruita giorno per giorno anche con il contributo del, in una ottica di sussidiarietà con il contributo che viene dalle reti associative quindi L'UISP da questo punto di vista è fondamentale per la sua esperienza pluridecennale nel campo dello sport per tutti, della pratica sportiva, della pratica motoria quotidiana. È una diciamo, fonte di elaborazione di progettualità sul campo per pensare delle città diverse, delle città dove ci si possa spostare in modo diverso, dove la tecnologia possa mettere a disposizione brevetti e modalità che estendano veramente a tutti la possibilità di spostarsi con le due ruote in maniera ecologica e che ci faccia immaginare appunto un modo di vivere in una città diverso. Non è un'utopia, cioè è qualcosa che già sta camminando, già si sta diffondendo nella sensibilità pubblica, nella pratica comune dei cittadini. Peraltro, noi abbiamo nell'arco di dieci anni la possibilità reale grazie alla tecnologia e grazie anche alle norme che ormai stanno eh, prendendo piede nell'ordinamento di puntare alla completa decarbonizzazione del trasporto locale sia del trasporto pubblico ma anche del trasporto privato un'altra norma per esempio che può essere molto utile anche per le biciclette per i monopattini ma soprattutto per i veicoli elettrici che noi inseriremo nel prossimo decreto delle semplificazioni è quella di rendere estremamente rapida la possibilità di installare nei distributori dei carburanti le colonnine elettriche per l'alimentazione dei veicoli elettrici. Quindi si potrà andare al distributore non solo per fare il pieno di benzino di gasolio ma anche per ricaricare la vettura o per, diciamo, ricaricare un mezzo elettrico. Questo penso che sia una cosa molto importante per aiutare tutti a fare questo salto di transizione che ormai è richiesto, non è più soltanto un fatto di avanguardia, è un'esigenza. Grazie, grazie Murassut. Per chiudere il collegamento un minuto a testa. Eh, Vincenzo Manco, auspici della WISP per la ripresa e, e richieste ovviamente per quanto riguarda politiche pubbliche e responsabilità del Governo. Allora, gli auspici già sono quelli, come dire, di immaginare, lo diceva anche il sottosegretario, non in termini di utopia, eh, ma soprattutto di percorsi e progettualità praticabili. Lui ce lo sta dicendo, sono ancora parole che noi apprezziamo da questo punto di vista. Tra l'altro, noi facciamo parte di questo forum che è stato, eh, diciamo, messo in piedi, per il, nel quale si lavora per la costruzione della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile presso il Ministero, il Ministero dell'Ambiente. Sono parole importanti, noi abbiamo fatto il nostro lavoro dentro questo contenitore, la palestra e la nostra casa durante la pandemia, lanciamo con il Bici in Città di oggi i futuri movimenti, li abbiamo voluti chiamare così. I futuri movimenti per la WISP sono finalmente chiedere alle istituzioni e vedersi restituito dentro questa richiesta un obiettivo appunto praticabile che è il riconoscimento del valore sociale dello sport e della pratica motoria. Questo ancora è un valore sociale non, come dire, raggiunto nel nostro ordinamento. Un'occasione c'è, questo governo ce l'ha, ed è rappresentata dai decreti legislativi che devono dare attuazione alla legge delega della riforma del sistema sportivo italiano. Quella è l'occasione. Lì possiamo mettere insieme e far emergere il valore della promozione sociale dello sport, staccandola da quello che è il legittimo ruolo di uno sport olimpico, dell'olimpismo in questo paese, ma destinando risorse, individuando ruoli e soprattutto guardare in prospettiva la promozione dello sport sociale come soggetto che integra le politiche pubbliche in un rapporto sussidiario non perdiamo quell'occasione ne approfitto per dirla al nostro sottosegretario Morassut che è uno dei nostri interlocutori sicuramente che nei prossimi giorni perché già di questo noi ne stiamo parlando nella nostra presidenza, nella nostra giunta nazionale ecco, l'occasione ce l'abbiamo lo sguardo lungo è rappresentato lui lo sa molto meglio chiaramente di me Dall'agenda 2030 dell'ONU, dentro quell'agenda lo sport ha un grande ruolo. Noi lo vogliamo giocare fino in fondo. In uno dei target dell'agenda ONU e in tanti obiettivi la WISP può giocare un ruolo. Lui oggi ce l'ha riconosciuto, non avevamo dubbi. Speriamo ecco, che il governo si assuma davvero fino in fondo questa responsabilità e dia una svolta che definirei come WISP epocale, sarebbe una svolta, una svolta storica diciamo, da quel punto di vista lì, per riuscire a dare soddisfazione a 70 anni e passa di eh, storia, di vita, non solo della UISP, di storia di vita del paese. E, Morassut, come vedi, non sono, come vede, non sono allenato io, eh, a differenza, diciamo, del sottosegretario che lo vedo in forma, però non volevo farmi scavalcare, diciamo. <ride> <che l 'avevo. ride> Prego, Morassutte, giornata, per un e, Morassutte per un saluto e eventualmente per così raccogliere la sollecitazione di Manco. Beh, intanto Un saluto veramente affettuoso a tutta l'UISP perché Ivano ricorderà, io sono stato tanti anni fa anche un, un vostro diciamo, collaboratore, <ride> ma parliamo di diversi anni fa. 1985 sì, Ricordo questa esperienza con grandissimo, così, con grandissimo piacere. L'esperienza dell'UISP è un'esperienza moderna, che è antica, ma oggi più che mai moderna perché la pratica sportiva diffusa è una cartina proprio al tornasole di una dimensione della cittadinanza completamente in trasformazione. La pratica sportiva allargata, la possibilità per tutti di andare a piedi di correre, di andare in bicicletta cambia i criteri fondamentali, il paradigma fondamentale del modo di vivere la città. Noi su questo dobbiamo insistere, anche se questo è un momento di crisi, le risorse non sono tantissime, questo prossimo decreto è un decreto di debito che nasce da un'emergenza, però può essere un'occasione per puntare sulle cose che hanno mercato, le economie che sono sempre più green e anche sulla domanda sociale, che poi fa mercato. La domanda sociale determina anche paradigmi nuovi dell'economia e della crescita. Quindi spero che questo governo, pur con tutti i problemi e le difficoltà che stiamo attraversando, possa essere quantomeno il mallevatore, cioè l'iniziatore, il facilitatore, sono un termine che va di moda, di una nuova stagione. E quindi poi a me devo dire che le due ruote appassionano particolarmente. Ho avuto un padre che ha fatto competizione ciclistica nel dopoguerra, mi ha trasmesso questa passione per la bicicletta, che oggi magari a bella giornata avrei potuto anche approfittare, non ho avuto modo, ma comunque non ho resistito alla tentazione di salire sul servino. Vi ringrazio. Grazie, grazie a Morassut, grazie, grazie. grazie Manco, anche perché ci avete dato una rappresentazione simbolica proprio di questo tandem associazioni, istituzioni. Grazie per aver pedalato per tutto il collegamento. Riposatevi un po'. Grazie, grazie e arrivederci. Grazie buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Arrivederci. Arrivederci. grazie, grazie, al segretario. grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, Allora, questo, questo collegamento è stato davvero, davvero importante. oltre che per gli aspetti simbolici, anche per eh, que, quanto abbiamo ascoltato, sia per quanto riguarda l'associazionismo, eh, quindi. Eh, la Wisp sia per quanto riguarda eh, gli impegni eh, del governo. Siamo in perfetta linea con la nostra scaletta e vedo già comparire sul nostro monitor eh, in, una, in una miss che non avevo mai visto, eh, Paolo Foschi. Buongiorno Paolo Foschi ecco eh, va bene il caschetto vanno bene gli occhiali ma il microfono forse va aggiustato aspetta mi senti adesso? perfetto perfetto Paolo molto bene Paolo Foschi giornalista de, di Corriere della Sera che abbiamo disturbato anche perché è reduce dal turno notturno quindi grazie e abbiamo eh, collegato anche con noi eh, Roberto Babbini. Eh, Roberto buongiorno anche Roberto è un giornalista responsabile della comunicazione WISP del ciclismo nazionale. Buongiorno Roberto, intanto che sistemi per il collegamento. Allora, Paolo Foschi, sappiamo che hai ascoltato la diretta tra Manco e il, segretario, e il sottosegretario Morassutti. e avevi anche un commento. Eh, che io però non sono riuscito a, eh, a mandare in diretta, ma sicuramente ecco, il, il, il sottosegretario potrà coglierlo. Ecco, magari se ce lo racconti, Ah no, questa è una vicenda molto locale. Io abito a Roma, a Montesacro, e sono impegnato insieme ad altri abitanti nel quartiere per salvare un bellissimo sentiero ciclopedonale che corre lungo la riserva della Niene, che peraltro fu inaugurato dalla Giunta Veltroni quando Morassut era assessore all'urbanistica, se non ricordo male. E purtroppo da tre anni questo sentiero ciclopedonale è oggetto di un'operazione immobiliare. E e lo stanno sostanzialmente cementificando cioè, e eh, volevo semplicemente segnalare questa circostanza a roberto ma non vorrei rubare spazio adesso a questo no, ma è... una questione prettamente locale assolutamente, simbolico. assolutamente no assolutamente no paolo foschi anche perché dobbiamo incrociare attualità a uh, buoni propositi ecco questo è molto importante a proposito dei eh, propositi eh, che aria c'è a roma te sei un giornalista un cronista Ecco, eh, tra sicurezza, problemi legati all'emergenza coronavirus e la voglia di tornare a mettere il naso fuori da casa. Ecco, che aria vedi e, e in qualche modo dal tuo punto di vista dell'attualità, quali sono le notizie che arrivano da Roma? E Guarda, eh, io sono come tutti molto preoccupato sia per la questione sanitaria sia per la questione drammatica sociale ed economica. Purtroppo trovare l'equilibrio. Eh, tra le esigenze della società che deve andare avanti tra le esigenze economiche e le esigenze della salute è molto difficile eh, io parlo da una situazione privilegiata perché ho la fortuna di lavorare in smart working eh, però sono molto molto preoccupato e spero che si, rimette, si possa rimettere in moto l'economia la giornata di oggi l'evento Bici Città cade in un periodo particolarmente indicato perché uno dei grossi temi a Roma è quello della mobilità sostenibile, lo era da prima o lo è ancora di più adesso? Perché il grosso tema è come andranno i romani al lavoro appena riapriranno ancora di più le attività produttive, le attività eh, commerciali e la bicicletta è sicuramente il mezzo più indicato in questa fase, noi sappiamo quali sono i problemi di traffico pazzeschi, la bicicletta garantisce il distanziamento sociale e non dimentichiamo che oltre a garantire il distanziamento sociale tutela l'ambiente vari studi sembrano dire che la diffusione del virus è stata più veloce nelle aree inquinate la bicicletta è il mezzo più ecologico che ci sia per spostarsi in città io da molti anni cioè da cinque anni da sei anni ho fatto la scelta di andare a lavoro in bicicletta roma non è una città facile per le biciclette purtroppo questo bisogna dirlo però per molti di noi, non per tutti, per molti di noi è possibile andare al lavoro. Lo spostamento medio a Roma per andare al lavoro a tratte di circa 6 km. Su 6 km la bici elettrica, dopo lo scooter e la moto è il mezzo più veloce, più veloce è più veloce dell'autobus, è più veloce dell'auto è più veloce di qualsiasi altro mezzo. Utilizziamola quando è possibile. Ecco Paolo, il tuo messaggio è molto efficace anche perché sappiamo che anche te sei sulla Ciclette. Ti ringraziamo per averci eh, così trasmesso questo tuo desiderio, che eh, affiora anche nelle cose che scrivi. Paolo Foschi, eh, così lo considera un po' un suo eh, diletto, ma in realtà è un bravissimo scrittore. Eh, ha scritto cinque o sei libri. Il suo protagonista si chiama Igor Attila, è un personaggio inventato uno dei libri è dedicato proprio al mondo del ciclismo e diciamo al mondo eh, anche del eh, al, al tema della sicurezza. Ecco Paolo proviamo un attimo a collegarci con Roberto Babbini perché poi torneremo subito da te proprio per parlare di Igor Attila e porci questa domanda. Ma il ciclismo, la bicicletta è sicura, è un ambiente sicuro. Roberto Babbini, Roberto Babbini ci senti? Sì, io vi sento, voi sentite? Sì, perfetto, perfetto Roberto. Buongiorno, innanzitutto ti vediamo all'aperto, dove sei? Buongiorno dalla Romagna. Io in questo momento sono nella mia officina, in sostanza nel cortile di casa mia. Comunque ho qui con me la mascherina che è sempre necessaria per quando si fa attività sportiva. Sempre necessaria. Ecco Roberto, vediamo sullo sfondo una bici. Ti chiediamo <ride> in eh, due minuti di darci dei consigli. Che succede dopo due mesi quando ognuno di noi, cittadini normali, decide di andare in bicicletta dopo due mesi che non ha toccato la bicicletta e non sa se funziona? Perché il tema è proprio questo, la bici è un, è, è un mezzo sicuro? Ecco, aiutaci a capire... Beh, eh, la, bici, la bici è in questo momento forse il mezzo più sicuro per quello che riguarda il distanziamento sociale, per quello che riguarda la possibilità di muoversi agevolmente soprattutto nelle distanze brevi casa lavoro, poi ovviamente la bici ha bisogno di cure e di manutenzione, magari per molti dico delle banalità ma come ciclo guido mi capita spesso che le persone che partecipano alle pedalate tirano fuori la bici dal garage eh, ma non la vedevano da mesi, quindi non sanno bene in che condizioni si trova, la bici va mantenuta esattamente come si fa con la cura del corpo, quindi gomme eh, sempre controllate, gonfie, fanali che sappiamo per il codice della strada essere obbligatori, devono essere montati e funzionanti e dispositivi acustici come il campanello che deve essere comunque sempre Montato sulla bicicletta. Eh, sappiamo che molti sportivi usano la bicicletta anche per motivi di sport ovviamente, quindi hanno dei mezzi come la mountain bike o la bici da corsa, anche in questo caso si possono adottare degli accorgimenti velocissimi, eh, montare dei canali come questi che sono di facile utilizzo e hanno anche un basso costo e ovviamente eh, il campanello quando è necessario. Ci sono altri dispositivi che tuttavia non sono obbligatori, eh, il giubbottino di alta visibilità che è sempre consigliabile perché è molto buono, eh, il casco che per quanto obbligatorio salva una testa e che la testa dentro il casco è la vostra, in questo momento possono essere utili anche degli altri dispositivi visto che le norme ci sono, quindi portare sempre con sé una mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento sociale eh, io consiglio di portare con sé anche una salvietta o un flacone per disinfettare le mani qualora sia necessario doversi, eh, dover approfittare di qualche cosa che viene toccato. Non sarebbe male ricordarsi di portare con sé un ricambio di camera d'aria perché eh, per quanto sia siamo per strada e ammesso che si sappia fare a cambiarla potrebbe capitare anche di forare hai domande? Grazie, da... grazie, grazie Roberto, sei stato esemplare, ricordiamo che Roberto è anche l'animatore delle pagine del sito ciclismo Wisp nazionale, è un giornalista e continueremo a seguirti attraverso il sistema Io di comunicazione Wisp e ciclismo. Vorrei approfittare Ivano data la giornata se mi consenti di rivolgere un saluto speciale a tutte le mamme, dato che oggi è anche la festa della mamma. Grazie, grazie, grazie Roberto grazie anche per questo saluto che noi ovviamente eh, condividiamo e al quale ci aggiungiamo. Rimani con noi eh, Paolo Foschi certo. eh, abbiamo sentito Roberto Babbini Norme per la sicurezza tu eh, in un tuo libro dedicato proprio al mondo del ciclismo Omicidio al Giro protagonista Igor Coratti la dici eh, a un certo punto fai dire a un tuo personaggio il ciclismo è uno sport affascinante per chi lo pratica è il più bello del mondo ma è molto pericoloso ecco come stanno le cose Paolo Foschi ma il ciclismo inteso come attività agonistica è sicuramente uno sport abbastanza pericoloso in cui eh, quando vai in bici in discesa a 70-80 all'ora il rischio di incidenti purtroppo è molto alto eh, anche correndo in pianura a 40-45 all'ora è pericoloso il, la bicicletta come mezzo per lo spostamento in città in condizioni di prudenza e di sicurezza non è particolarmente pericoloso eh, basta avere molta molta attenzione nell'uso secondo me ci sono delle norme di sicurezza che garantiscono una certa tutela poi l'incidente ovviamente è sempre in agguato ma come è in agguato quando giri in macchina quando giri con lo scooter o in moto anzi forse la bici guidata con prudenza è meno pericolosa di uno scooter e di una moto perché la velocità è sicuramente inferiore ah, una parentesi torno all'intervento precedente secondo me la camera d'aria va portata anche da chi non la sa cambiare perché siccome siamo un po' settari un un po' una comunità, noi ciclisti, se buchiamo troviamo sempre qualcuno che ci aiuta a cambiarla, su questo possiamo essere <ride> sicuri. Bellissimo questo invito Paolo, per chiudere, 20 secondi, quale sarà il futuro del commissario Igor Attila, dal ciclismo al nuoto al pattinaggio? Guarda, Ti posso intanto preannunciare che eh, noi nei primi libri l'abbiamo sempre visto girare in moto con un Honda Hornet 600, nell'ultimo romanzo che è uscito un anno e mezzo fa è passato alla bici elettrica, se riesce ad allenarsi ancora meglio può darsi che possa passare alla bici muscolare come mezzo di spostamento, borbottando, e <ride> questa è l'unica anticipazione che mi sento in questo momento. E chissà, Io magari... Comunque magari approfittando del bonus, passare anche al monopattino elettrico, no Paolo? Guarda, sul monopattino elettrico in realtà gira protagonista di un libro per ragazzi che ho scritto e che uscirà l'anno prossimo, ambientato alle Olimpiadi di Tokyo. <ride> grazie, grazie Paolo Foschi, Corriere della Sera, buon lavoro e anche buon riposo, visto che vieni dal turno notturno e ti ringraziamo. Ciao Paolo. Grazie a voi, grazie, buon proseguimento. Intanto entra Elena Fiorani e ne approfittiamo per salutare e ringraziare anche Roberto Babbini, eh, lo salutiamo, ciao Roberto. Ciao, grazie, buona bici in città a tutti. <ride> ciao, ciao Roberto. Elena Fiorani, a te, a te per i prossimi ospiti, mi pare che siamo tutto sommato in orario, Elena Fiorani per, con, per continuare e concludere questo Giro d'Italia in Bici. E per quanto riguarda Bici in città, ci sei, Elena? Sono, grazie Ivano. Grazie del, del buon passaggio. Bicincità a tutti. Eccomi. Eccomi. Ciao, ciao, infatti, ciao Roberto, conseguiamo questo ah, sì. giro ideale. E sì. Rimaniamo per sì. adesso in Emilia Romagna. Eh, perché avremo un collegamento con noi, due persone che vengono. Qui ci parlano proprio dall'Emilia dall Romagna. E, mh, intanto ci hanno dato che avete parlato di sicurezza, ovviamente vale la pena citare anche il partner di WISP, quindi anche perché c'è la campagna e garantisce il lavoro appunto per la sicurezza di, di, di tutti i nostri soci e tutti i partecipanti all'iniziativa WISP. Intanto sono arrivati i nostri ospiti, abbiamo qui con noi Um, Lia Montalti, consigliera regionale dell'Emilia Romagna componente Commissione Territorio Ambiente e Mobilità buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno, a tutti grazie di essere con noi e Davide Ceccaroni, responsabile del Centro di nazionale ciao Davide buongiorno a tutti, ciao ci senti? perfetto, sì, sentiamo benissimo anche tu in sicurezza l'unica cosa Davide, se, tu se puoi togliere l'audio della diretta che torna ci a Cicallego altrimenti si rilasci noi parliamo okay. La consigliera che ringraziamo appunto di essere qui con noi e parlavamo appunto di sicurezza e di città eh, sicure per la mobilità in bicicletta. Approfittiamo della sua presenza per chiederle cosa possono fare le regioni appunto per agevolare questo tipo di mobilità e renderla sempre più sicura ovviamente anche per la salute dei cittadini. Ma le regioni possono sicuramente fare tanto. In Emilia Romagna abbiamo approvato proprio... Pochi anni fa la prima legge regionale sulla mobilità ciclabile, quindi nella scorsa legislatura che è terminata nel 2020 e sapete che noi abbiamo appena iniziato la nuova legislatura, dicevo nella scorsa legislatura abbiamo lavorato per far sì che i comuni potessero avere risorse da investire sulle piste ciclabili, investendo 30 milioni di euro e proprio... In questo periodo si stanno riavviando i cantieri che purtroppo erano stati, sono stati bloccati dall'emergenza coronavirus e quindi già diversi comuni stanno ultimando i loro progetti. Abbiamo dato anche degli incentivi per esempio per far sì che chi utilizza il treno potesse acquistare le, le bici portatili ma vogliamo fare molto di più perché c'è tutto un tema di eh, mobilità ciclistica elettrica per esempio che si sta sviluppando in maniera rapidissima e su cui è fondamentale investire così come guardiamo con grandissimo interesse i progetti che incentivano la mobilità ciclabile casa scuola e casa lavoro. Ecco io penso che Bisogna proprio andare in questa direzione perché non ci dobbiamo mai dimenticare che chi lascia a casa l'auto e prende sulla bicicletta fa bene a se stesso, ma fa bene soprattutto a tutta la collettività, quindi va premiato. Esatto, infatti è una, diciamo, una politica che dobbiamo sostenere anche per la salute stessa dei cittadini, oltre che per l'ambiente delle nostre città. Assolutamente. Noi eh, tra l'altro abbiamo eh, in Emilia Romagna una tradizione rispetto all'uso della bicicletta che non viene da oggi ma abbiamo ereditato dai nostri padri e dalle nostre madri perché nelle nostre città la bicicletta è sempre stato il mezzo di spostamento che veniva utilizzato ma penso anche alla alla Resistenza dove le staffette si muovevano in bicicletta, le nostre nonne, anch'io avevo una nonna che si muoveva in bicicletta durante la Resistenza, e quindi i nostri, i nostri nonni, i nostri genitori ci hanno proprio trasmesso quella che è una passione fatta anche di grandi campioni. Quindi in Emilia Romagna e in Romagna la bicicletta significa anche turismo, significa sport, quindi anche pensando a questa fase di ripartenza investire in mobilità sostenibile investire nella bicicletta da tanti punti di vista può essere un volano importantissimo per il turismo, per l'economia, per la salute e qui vorrei anche sottolineare un tema importante si sta discutendo tanto della correlazione tra ambiente e salute di come lo, lo si diceva anche prima può aver inciso l'emergenza coronavirus di più nelle nei territori più inquinati. Ecco, io credo che senza perdersi in polemiche bisogna gettare il cuore tra l'ostacolo e veramente spingere ancora e molto di più investendo in mobilità sostenibile perché eh, sappiamo che questo fa bene e come dicevo prima fa bene alle persone e fa bene alla collettività. Quindi nella fase 2 la bicicletta, la mobilità sostenibile devono essere assolutamente centrali. Benissimo, grazie mille alla consigliera regionale Montalti, grazie per essere stata con noi e per il suo contributo. A presto e grazie a voi per le bellissime iniziative che mettete in campo. Non vedo l'ora di poter tornare a fare quelle domeniche in bicicletta tutti insieme che a Cesena abbiamo visto per tanti anni che sono diventate un appuntamento fisso, importantissimo. Grazie, lo speriamo anche noi il prima possibile. Arrivederci. A presto. E passiamo la parola invece a Davide Ceccaroni, proprio cogliendo questo, questa caratteristica che diceva anche la consigliera, cioè bicicletta che è sport, ma è anche attività di tutti i giorni, delle persone comuni, è proprio l'attività motoria, più, una delle più semplici a portata di tutti. E per, per l'UISP infatti, è proprio questo. In particolare l'UISP, per esempio, lavora molto e promuove il cicloturismo, di cosa parliamo? Eh, sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Eh... La WISP promuove il ciclismo dolce, eh, pedalare ognuno alla propria misura, con le proprie capacità e questo è il, è il cicloturismo, eh, pedalare potendo cogliere tutte le bellezze del nostro territorio, vorrei ricordare che insomma, poche altre nazioni possono godere di un territorio come quello dell'Italia perché in pochi chilometri si va dal mare alla collina e alle montagne addirittura quindi la bicicletta questo fantastico strumento che è già stato ricordato tutta la mattinata dà queste meravigliose opportunità e nello stesso tempo eh, vuol dire, è uno sport che dal punto di vista eh, salutistico ha dire, caratteristiche eh, eh, formidabili il cicloturismo eh, è alla portata eh, di tutti uomini, donne e bambini va aggiunto che poi con l'avvento anche delle biciclette pedalata assistita il cicloturismo, il turismo in bicicletta eh, credo dobbiamo tutti lavorare perché possa essere un volano del prossimo futuro del nostro paese e infatti, infatti è un'attività diciamo, che ci permette di vivere il territorio in gruppo che appunto è alternativa allo sport, diciamo al ciclismo professionistico, ma diciamo ci fa vivere tutto il gusto della pedalata. Sì, ci fa vivere il gusto della pedalata, ci mette in condizione di fare eh, del turismo sportivo eh, di grande qualità, perché eh, le passeggiate in bicicletta... Eh, nel, nelle nostre colline, nei nostri paesi, nelle nostre frazioni valorizzano anche, eh, diciamo così, quello che viene definito il chilometro zero e quindi tutte le piccole aziende, l'agricoltura, la valorizzazione dell'agricoltura. Vorrei ricordare che in Italia abbiamo dei percorsi che toccano cantine, caseifici eh, ed, è un, eh, eh, ed è qualcosa di straordinario, ripeto, di unico, spetta a noi, spetta al paese Italia. La Wisp, come ha detto il presidente Manco, è pronta a dare il proprio contributo a sfruttare questa grande occasione. Benissimo, grazie Davide, grazie del tuo contributo, eh, grazie di essere con noi in bicicletta per quanto possibile oggi da, da casa tua. <ride> sì, con la, con la ciclette. Eh, eh, facciamo quel che si può. Grazie, come Davide. Ha detto, ti... ah, come dai. ha detto il presidente Manco, non mi volevo fare scavalcare a sinistra, e quindi anch'io. Ottimo, grazie Davide, a presto. A presto, grazie a voi. Noi richiamiamo in collegamento qui con me, nel frattempo, Ivano Maiorella, per proseguire e avviarci ormai alla conclusione di questa diretta. Abbiamo affrontato vari aspetti della, della bicicletta e stiamo per affrontarne un ulteriore che è anche legato a quello che diceva Davide, questo turismo in bicicletta, percorsi lenti, contatto con il territorio. Sì, infatti, grazie Elena, siamo in chiusura, abbiamo esaurito un po' tutti i nostri eh, temi che ci eravamo riproposti di eh, affrontare. Le città hanno bisogno di trasformarsi, come, eh, ci, ricordava, eh, come ci, ci ricordano tutti i giorni giornalisti e scrittori, e, e l'UISP sta cercando il modo di dare un eh, contributo. La bicicletta è sicuramente un'icona di questa trasformazione che guarda al futuro. Eh, buongiorno, Andrea Ferraretto. Eh, scrittore e, e collaboratore della stampa. Buongiorno Ferraretto, lo ricordiamo autore di eh, un best seller per quanto riguarda il eh, ciclismo dolce. Il ciclismo guardandosi intorno, non guardando soltanto il traguardo, così come avviene per gli sport di competizione, ma il ciclismo godendo del nostro ambiente. Eh, Ferraretto, 25 itinerari a piedi e in bicicletta. Che cosa volevi raccontare e in particolare ecco, eh, qual è il tuo punto di vista rispetto a uno particolare di questi eh, itinerari che ti chiediamo anche di raccontarci? Buongiorno e grazie per avermi coinvolto in questa iniziativa bellissima che oggi facciamo da casa, che però eh, ci fa tornare tantissima voglia di prendere la bicicletta e girare. Eh, la mia fortuna è stata quella di eh, poter scrivere su un grande quotidiano nazionale, che è la stampa, di turismo lento. Eh, ho avuto la possibilità di girare tutta l'Italia, eh, di conoscere soprattutto le persone che si stanno... Eh, occupando e stanno immaginando di avere un futuro in questa, in questa particolare forma di turismo, che è quella che in qualche modo ci consente di avvicinarci molto all'Italia più piccola, a conoscere, come diceva Ceccaroni, le produzioni del territorio e quindi le, eh, le caratteristiche che rendono i territori dell'Italia rurale, delle aree interne, qualcosa di veramente unico e che va conosciuto con lentezza e la bicicletta, i piedi, le ferrovie locali sono effettivamente il modo più, eh, più indicato per trovare il tempo giusto, per rallentare, fermarsi, ascoltare le storie e soprattutto incontrare il gusto di questi territori. Ecco, tu spesso ci ricordi quanto la lentezza ci aiuti a guardare un po' più in profondità le cose, a scoprire l'Italia più piccola. È una tua definizione, quell'Italia che se vai troppo veloce ti perdi. È quell'Italia più piccola che in questo momento diventa anche la nostra risorsa per immaginare la ricostruzione, la rinascita. In città in questi mesi abbiamo scoperto il valore della libertà e la voglia di uscire e avere un contatto con la natura. Le aree interne, le aree rurali, l'entroterra, quell'Italia quell piccola, l'Italia dell'osso, che spesso eh, definiamo così, è, è la nostra riserva di futuro. Dobbiamo essere estremamente grati a contadini, vignaioli, guardiaparco che ogni giorno tutelano questo, questo grande patrimonio e dobbiamo riuscire a far sì che la bicicletta e la mobilità siano il modo per avvicinarsi a queste aree. e In questo io eh, faccio, eh, con, condivido le preoccupazioni di Paolo Foschi. Eh, la crisi economica non deve essere il motivo per dimenticare questo, questi luoghi, ma deve essere invece lo, lo, lo stimolo per investire di più nella tutela dell'ambiente e nella fruizione eh, dolce dell'ambiente naturale. Per lasciarci, per salutarci Andrea, eh, in particolare fa facci entrare in uno di questi ambienti. Tu mi hai parlato, quando ci siamo sentiti, di una stazione dismessa, una stazione ferroviaria dismessa che tu hai incontrato attraverso, tuo quest attraverso questo tuo pedalare lento. Ecco, ce ne parli un attimo. È una delle storie belle dell'Italia piccola, eh, in cui eh, la memoria dei luoghi si porta presso quello che è stato e quello che sarà. Eh, e una di, di, di queste modalità di viaggio lento è quella di riuscire a, a percepire il fatto che i territori italiani hanno dei nomi propri. Eh, io viaggiando ho incontrato la Marmilla, il Collio, eh, la Maremma, il Salento e questo, questo viaggio in particolare che tu mi, mi ricordi eh, si svolge in Ogliastra, che è una microregione nel sud-est della Sardegna una terra effettivamente molto interna con, con, con dislivelli importanti e lì eh, girando mi sono trovato a visitare un piccolo paese attaccato alla montagna che si chiama Ulassai, che eh, tra l'altro diede i, i Natali a una delle artiste più importanti eh, italiane dei di tempi recenti che è Maria Lai. Maria Lai. Eh, Fu eh, una, eh, una vanguardia nel tentativo di fare installazioni di arte contemporanea in luoghi naturali e ulassai a un certo punto si trovò ad essere legata alla sua montagna attraverso un nastro blu che la, eh, eh, significava il legame di quel territorio, di quella comunità locale con il proprio territorio. E eh, in, eh, alla fine dell'Ottocento, una, una, un, una piccola eh, linea ferroviaria toccava anche Ulassai e le, la piccola stazione, una volta dismessa la ferrovia, eh, grazie all'impegno del comune e della fondazione Maria Lai è stata recuperata ed è stata eh, trasformata in una stazione dell'arte dove oggi i visitatori possono incontrare l'arte, la creatività e la bellezza della, de, di, delle, eh, della, del, de, della, della vita di Maria Lai che in qualche modo è un altro di quei valori che dobbiamo riuscire a riscoprire con la lentezza grazie per averci raccontato per averci trasmesso queste immagini speriamo che i prossimi giorni ci consentano ecco di, di davvero una ripresa eh, grazie, grazie Andrea Ferraretto grazie a voi e alla prossima Bici in Città grazie <ride> è un augurio che cogliamo al volo Elena Fiorani eh, allora siamo eh, siamo per eh, la conclusione di questa nostra diretta, che ci siamo anche mantenuti eh, tutto sommato nei tempi per consentire anche a, a chi ci sta seguendo, ai nostri ospiti sono stati davvero tanti. Ecco, magari di, di concedersi un, eh, un, un pranzo domenicale in una giornata importante. È stata ricordata la festa eh, di oggi, la festa della mamma, ma è stata ricordata anche eh, perché eh, la liberazione di. Eh, Silvia Romano è davvero la notizia che rende questa giornata davvero festosa. Ricordiamo che Silvia Romano dovrebbe atterrare alle 15 di rientro a Ciampino. Elena Fiorani, siamo in chiusura per i saluti. E io intanto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno cooperato per questa diretta, ma è comunque un lavoro importante e ambizioso, oltre a Elena Fiorani, eh, parlo di Francesca Spanò che ci ha seguito in regia, a Laila Musa che si è occupata di sentire tutti quanti gli ospiti, un lavoro di retrovia fondamentale, Laila Musa dell'Ufficio Nazionale Grandi Manifestazioni, in WISP insieme a Massimo Tossini, col quale abbiamo eh, realizzato la, la regia del, della giornata di oggi, Ringrazio tutta l'equipe le, le, dei, dei giovani in servizio civile presso WISPA nazionale che si è occupata dei social, Sergio, Alessandro, Giulia, Eugenio e Roberta. Spero di non aver dimenticato nessuno. Elena Fiorani, eh, ho dimenticato qualcuno oppure eh, ci sei Elena? Buono, ci sono, direi che abbiamo citato tutte le persone appunto, che ci hanno aiutato a mettere in piedi questa diretta, ovviamente ringraziamo tutti i nostri ospiti che sono prestati diciamo, a farci compagnia, a raccontarci uno, uno squarcio di vicinità e qualche prospettiva futura in tema di, di mobilità ne abbiamo sicuramente bisogno. Ecco, e, e tutti i temi che abbiamo eh, affrontato eh, in qualche modo ci riportano al tema della sicurezza, quindi ne approfitto per ringraziare, come già hai fatto te, Marsh, che è broker assicurativo, leader nel nostro paese, ma allo stesso tempo vorrei ri ringraziare un altro sostenitore di Bicincittà che è il Ministero dell'Ambiente, che ha dato il suo patrocinio e voglio ringraziare tutti i comitati WISP, oggi sarebbero stati oltre 100 i comitati, di Wisp impegnati per vicin città abbiamo avuto una piccola rappresentanza, non potevamo fare di più, però ci è sembrata significativa. Ci scusiamo con coloro con i quali non siamo riusciti a collegarci, ma aspettiamo tutti quanti in strada. E allo stesso tempo abbiamo parlato di sicurezza, ma abbiamo parlato anche di città. Eh, città e sicurezza sono i temi eh, importanti oggi e la Wisp cerca di metterli insieme attraverso un fare, un fare diverso, un fare eh, che immagina un'alternativa possibile. E oggi lo abbiamo fatto mettendo al centro della nostra attenzione la bicicletta. Diciamo che la Wisp lo fa quotidianamente mettendo al centro il podismo, tutte le altre attività e eh, il presidente dell'UISP Vincenzo Manco, ne ha approfittato per la diretta per lanciare la campagna. Eh, la nuova campagna WISP, futuri movimenti che da domani impegnerà eh, di nuovo decine e decine di operatori, dirigenti, volontari, collaboratori dai comitati WISP di tutta Italia. Un solo dato Elena Fiorani, il, il dato della chiusura della campagna, la palestra la nostra casa. Abbiamo avuto oltre 600 video, ne approfittiamo per ringraziare tutti la WISP nazionale ne approfitta per ringraziare tutti i comitati, gli operatori, oltre 300 operatori, la maggior parte donne, che ci hanno regalato i loro video tutorial, che ci hanno tenuto in compagnia in questi, eh, in questi giorni difficili in cui siamo stati costretti a rimanere in casa. Si apre una nuova fase, lui cercherà di accompagnarla così come sempre ha fatto in tutti i modi possibili. Grazie per averci seguito, grazie Elena Fiorani. Grazie Emano, ciao a tutti. Rimanete con noi attraverso il sistema di comunicazione WISP.